na kuna vile vitu ambavyo mtu hatakiwi kabisa kufanya kabla na baada ya kunawa mikono. Ni vitu gani hasa? Vitu ambavyo unatakiwi kuvifanya unapokuome kwenda kunawa mikono. Kwa mfano ukajikuta mtu ametoka huko alikotoka, alikuwa na kitamba chake, labda hizi tunaita leso, ana kitamba chake cha kufuta jasho uh, au vumbi. Hichi kitambaa anakuwa alikuwa amekishika. Anafikana akiweka mkono mchoni, alafu akifika pale ananawa mikono. Alafu anatumia tuna kile kitambaa kujifutia au anatumia ushungi aliyokuwa amevaa au hijiani kabo vyote vile alichochoma ame, amekivaa au nguo yake anatumia kujifutia hapo unakuwa kuna licho kifanya kwa sababu unakuwa ume unao mikono alafu umerudishia tena uchafu huo kwenye mikono yako kwa nipo takio kunao mikono unataka ufute mikono kwa kutumia taulo safi au karatasi ile plain safi ukifanya hivyo utakuwa umefanya kwa njia sahihi najua tunatumia simu zetu za mikononi mara nyingi kwa hivyo ninatoka nimeshika simi yangu alafu nina kuenda nina nao mikono nikitoka hapo baada inakuja nashika atina simi yangu. Inakuwa hakuna nicho kifanya. Kwa hivyo hata hizi simu ambazo tunazitumia ni vizuri tukua tunazipukuta kama unakuenda ku nao mikono siku hiyo na, na nakuwa nazipukuta kwa kutumia karatasi maalumu ambayo inakuwa ina tunasema zile zina alcohol au kwa kiswa hili zinakuwa zina upombe maalumu. Sasa hizi male nyingi utazipata kwa ndugu zeta ambao natumia miwani wanakuwa na hizi katasi zipo z utatambua kwamba hata ukienda hospitali kupima ndio zile ambazo tunatumia kwa kuofuutia mikono kafu unataka kupima labda kuchunguzwa na malaria kwa kutumia kipimo kile cha MMRDT kabla ya hujachomwa kale kaji sindano kuna kuna kikatasi fani unapokuta kinakao kama kina maji maji hivi yale ile ile inaitwa alcohol ambayo inatumika kwa hiyo sasa kama wewe unaweza au uko katika mazingira ambayo unaweza ukafanya basi ni vizuri unao mikono ukishameweza kunao mikono unashika kitambaa saa hii weka simu yako izungushe ipukute kila sehemu afaweka sini yako pembeni kwa sababu utakao mekifunga kwa ndani baada ya kuo mekifunga kwa ndani utakua unahakikisha kwamba unaendelea kufanya hivyo alafu ndio baadaye hakisha kwamba kile kitambaa kinacho pia kinakwenda kufuliwa kitu kingine ni kwamba tuwe makini tunapokuwa tunashika vitasa vya magari yetu kwa sababu ikitokea kwamba mtu aliyekuwa ali na maambukizi ya corona ameshika kitasa cha mlango wa gari alafu kaja kushika au kitasa cha mlango wa nyumba au kisasa chochote kile ambacho tunafungulia sehemu ni vizuri tukaanawa mikono baada ya hapo hatuo ya mwisho kabla ya kupukuta mikono ya kwa kikisha kwamba umechukua maji kwenye kigenja kimoja yapo ya kutosha ya kabaki kigenja kingine tumia kufunga ukisha tumia kufunga basa ya maji ya lukuwa mshoni ndo utumie kumuagia kile kigenja mba chukimetumika kufunga lile bomba au ili semu maji ya napotokea ili kusudi kueza kutoa kama kukuna uchafu ili kuepu ili semu ya kufungulia ni Dr. Ayubu Msalilwa amba esiku zote anapatikana hapa pa kupitia channel yetu ya YouTube ya Dr. Rikiganjani au kupitia Instagram account yetu tun Kiganjani. Na tunakufikia kupitia kiganjani mwako kukupatia elimu, apres, pamuja na ushauri mbali mbali, kusiana na afya kwa ujumla. Atore Agarri na Dr. Ayubu msalilu wa tunakumbusha kuendelea kusubscribe channel yetu hii ya Dr. Kiganjani. Ili kuendelea kupata elimu, ushauri, pamuja na ufafanuzi kwa saishirina ne. Kila tunapua kufikia.